Lascerei subito la parola a Giulio Gellini, il Presidente del Nucleo, prima citato da Leonardo, che ci farà un breve excursus sui risultati dell'ultimo monitoraggio del benessere organizzativo, anche questo uno strumento utile per l'amministrazione nel suo complesso e per le scelte organizzative che vengono a farsi quotidianamente e anche nel, di medio-lungo medio periodo, Insomma, capire anche qual è la percezione del, dei colleghi e del, eh, e del personale tecnico amministrativo rispetto a eh, eventuali criticità che possano sorgere nel mondo, del, nel mondo del lavoro e quindi in questo caso nel nostro, nella nostra università eh, prego Giulio eh, buongiorno a tutti eh, ah, dopo questo intervento qui sta perdendo i pezzi Sì, sì. allora risolti i problemi tecnici eh, possiamo iniziare dicevo dopo eh, questo intervento eh, così ricco e così apprezzato oltretutto mi pare del, eh, di Leonardo eh, ritorniamo diciamo a un vogliamo un po' più, più bassi però credo su un, su un tema estremamente importante quindi non più eh, questioni di grassi, massimi sistemi sulla eh, trasparenza e sull'anticorruzione ma eh, un qualcosa sui comportamenti e sulle opinioni eh, che abbiamo sentito anche dai vari interventi sono fondamentali per creare un clima di eh, eh, vera condivisione e quindi eh, un clima favorevole a una gestione corretta dell'anticorruzione e della trasparenza. Eh, di cosa parliamo? Eh, sostanzialmente eh, parliamo eh, quindi, eh, della trasparenza non vista dall'esterno, quindi la trasparenza dell'Ateneo verso l'esterno, ma di come l'Ateneo al suo interno condivide una serie di cose, c'è stato l'intervento prima di, di Clara che eh, era un elemento di condivisione ovviamente perché cercava di eh, raccontare e di esprimere quali sono le nuove eh, tendenze, le nuove linee che eh, l'Ateneo cerca di portare avanti sia in termini di linee strategiche sia di modalità di misurazione poi della performance. Eh, in questo siamo, qui siamo ancora in un ambito più, più ristretto, siamo nell'ambito nell dell'indagine sul benessere organizzativo eh, che eh, da eh, due anni viene svolta nel nostro Ateneo, il prossimo anno eh, a, a breve partirà anche la eh, nuova edizione del 2019 eh, che prevede tre sezioni, il benessere organizzativo, il grado di conoscenza del sistema di valutazione e il modo di valutazione, diciamo, o alcune opinioni sulla valutazione del superiore gelato. Eh, noi ci soffermeremo su queste seconde due, visto che il primo diciamo, è di carattere più generale ed è già stato affrontato a dicembre dello scorso anno. Eh, cosa è cambiato rispetto al 2017? Diciamo che ci sono eh, un aumento degli aspetti analizzati, soprattutto nella sezione 2, sul funzionamento del sistema, che da 5 item, quindi 5 eh, affermazioni su cui si chiedeva l'accordo, siamo passati a 9, quindi una maggiore articolazione, così come nella sezione 3, cioè sulla valutazione superiore gerarchico, sul responsabile e l'equità siamo passati da 3 a 7 e sul responsabile e il sistema di valutazione in sé siamo passati da 1 a 4, quindi c'è una maggiore articolazione. Altra caratteristica importante cambiata è che nel 2018 è stato introdotto l'obbligo di risposta, nel senso che una volta cominciato il questionario le domande erano obbligatorie, il personale lo sappia abbastanza bene ma lo, lo richiamo perché questo può avere qualche, eh, diciamo. contraccolpo eh, o comunque qualche conseguenza sui risultati. Eh, il contesto, quanti sono i questionari? Devo dire che da questo punto di vista eh, Siena si conferma eh, eh, da questo punto di vista molto, molto, molto avanti, come vedete il numero di questionari completati è il 67,2, l'anno prima era praticamente la stessa, eh, la stessa cifra, c'era forse qualche eh, decimale di differenza e se vedete è uno degli Atenei eh, più elevati, eh, a parte 3 casi che sono però casi un po' particolari, sono gli MT di Lucca, il eh, GSSI che adesso non mi ricordo più per cosa sta e sta eh, la scuola superiore eh, Sissa eh, di Sant'Anna dove il personale è formato da poche decine di persone, quindi è chiaro che avere la risposta da parte di tutti è quasi, è quasi naturale, quindi tra gli Atenei di medie dimensioni e cosa Siena si posiziona eh, anche molto superiore a molte altre eh, situazioni. Quindi da questo punto di vista mi pare che l'adesione e l'interesse, dimostra la presenza in quest'Aula, è veramente molto, eh, è molto elevato. Entriamo nel merito di che cosa guarderemo. Guarderemo un pochino come eh, avete risposto e eh, lo faremo non perché siamo... Vogliamo vedere il, i lati negativi, ma perché ci interessa capire quali sono gli aspetti che più, su, sui quali eh, si vede della sofferenza o comunque si eh, esprimono delle critiche e quindi lo vedremo con le percentuali di disaccordo. La scala era da 1 a 6, per noi il percentuale di disaccordo era chi rispondeva o 1, o 2 o 3. Quindi, diciamo è una misura un po' grezza prossimamente pensiamo di fare qualcosa di più raffinato, ma intanto ci dà un'indicazione importante. Vedremo un pochino i risultati su tutta questa, questa sezione, in modo più o meno approfondito, cercando di vedere anche che cosa è successo rispetto, rispetto al 2017 e poi andando ad approfondire invece alcuni risultati su alcune caratteristiche classiche, il genere, la sede di appartenenza, il diciamo, l'area tipologica del lavoro tipicamente tecnici e amministrativi in modo eh, distinto. Eh, allora cominciamo la prima parte eh, dedicata alla performance organizzativa e diciamo che il problema della conoscenza e della condivisione e della trasparenza diciamo, in generale non è particolarmente apprezzato. Sono tutte percentuali ben superiori al 50% e sostanzialmente poco cambia rispetto al 2015. C'è un leggerissimo eh, forse anche maggior eh, criticità, la linea rossa rappresenta il 2018, ha una percentuale di disaccordo su tutti gli item leggermente superiori, ma siamo dell'ordine di mezzo punto percentuale cose abbastanza forse anche influenzate da quel problema dell'obbligo di risposta che è stato introdotto, che forse può in qualche eh, caso accentuare la, eh, il disaccordo, ma siamo nell'ordine veramente di poco. Eh, la mia performance invece, che era valutata su questi item, ritengo di essere valutato su elementi importanti e cosa va un po' meglio come vedete qui siamo tra i 50 ma anche eh, valori più bassi quando si parla di sono informato sulla valutazione del mio lavoro anche qui rispetto al 2017 era troppo uguale ma praticamente c'è totale sovrapposizione ciò che era un po più critico rimane un po più critico e ciò che era meno Addirittura, in questo caso, sono informato sulla mia valutazione e non sono migliorato, Ma da un punto di vista statistico sono differenze che non, non hanno. Il quadro è questo. Proprio per questo motivo e perché su tutti gli altri più o meno si riconosce questa situazione, non parleremo più di valutazioni oh, diciamo, tra i giudizi espressi nel 2017 e nel 2018. Il funzionamento del sistema, anche qui gli item sono su due pagine, eh, qui eh, diciamo, come dicevo prima non ci sono sorprese rispetto a quello che succedeva nel 2017, la cosa diciamo, che eh, emerge è sicuramente questa eh, non soddisfazione su meccanismi di premialità in qualche modo che possano essere collegati al funzionamento del sistema di valutazione e eh, ancora una volta, in modo ancora forse più eh, accentuato che prima, eh, la chiarezza dei criteri eh, di valutazione eh, restano eh, un po' oscuri. Credo che le giornate di trasparenza come questa e eh, altre iniziative che credo sia importante che si mettano in moto all'interno delle singole strutture, quindi un modo di condivisione quotidiano, tra virgolette ovviamente, ma diciamo con una certa periodicità di che cosa si sta facendo, di come stanno andando le cose, eh, possa essere un elemento che aiuti un processo di maggiore eh, soddisfazione e di riconoscimento di quello. Che, eh, che viene fatto. Eh, questa è la seconda parte, come vedete anche qua sono molto, eh, diciamo, eh, molto critiche, molto critico il fatto che, eh, questa è la rilevazione del maggio, mi pare del 18, che non siano effettuate verifiche intermedie, quasi l'80% è in disaccordo con questa affermazione, quindi dice che non ci sono. Quest'anno mi pare che l'intenzione sia invece di eh, promuoverle, di eh, renderle, però alle volte si tratta anche di riuscire a farle percepire oltre che, che farle, perché è un problema anche di comunicazione in molti casi. Eh, il mio responsabile della mia crescita, la situazione è, diciamo, le relazioni tra persone e superiori è molto meno critica, in particolare quando si parla di rapporti più personali come la parte sotto, sensibile ai miei bisogni, riconosce quando svolgo bene il mio lavoro, è disponibile a... quindi è un rapporto più... un po' meno quando eh, c'è un ruolo attivo, diciamo, da parte del, eh, del responsabile, nel senso che eh, aiuta eh, il proprio personale a migliorarsi sostanzialmente questo Resta leggermente più in ombra. Sull'equità, vedete, forse è il, il, la slide più eh, rassicurante, cioè c'è un buon riconoscimento di, eh, eh, del modo con cui viene, viene, viene svolto il lavoro sia in termini di eh, gestione delle criticità, sia di equità, sia in tutti gli altri aspetti, perché erano molti gli aspetti considerati, che vediamo anche in questa seconda slide. In poco direi, quando a un terzo di criticità, tenete presente che abbiamo dato una definizione cattiva di criticità, nel senso che bastava non dare eh, la sufficienza, poi sarebbe importante andare a vedere meglio dove si concentrano questi eh, non accordi. Verso l'1, verso il 2, verso il 3 ed è diciamo quello che pensiamo di fare eh, prossimamente. Eh, andando avanti, eh, sulla parte del eh, il mio responsabile del sistema di valutazione, eh, anche qui vediamo, pur in un quadro abbastanza positivo sì, dell'equità della valutazione e della condivisione dei criteri. Eh, qualche maggiore difficoltà c'è sempre nella comunicazione, nel modo con cui poi ci si relaziona nel momento in cui eh, da un lato si discutono gli obiettivi per migliorare le prestazioni e eh, nell'aiuto nel modificare i comportamenti in modo tale che nel futuro le cose possano andare meglio quindi eh, insomma, su questo aspetto pur diciamo non particolarmente critico emerge sempre questo aspetto di una richiesta di una maggiore proattività diciamo, dei responsabili nel in questo percorso e credo che questo sia un segnale importante. Vediamo le differenze eh, vediamo per alcuni delle, degli aspetti che abbiamo considerato una caratteristica che vedrete è costante è che eh, la componente femminile è molto più critica questo lo, lo do come un dato che emerge eh, ed è diffuso in modo quasi eh, uguale in tutti quanti gli aspetti considerati. Si parla di un 10% diciamo, di criticità eh, di più della componente femminile e questo credo che sia un qualcosa sul quale eh, riflettere insieme per cercare di capire eh, le motivazioni che ovviamente qui eh, non emergono se non come ipotesi, ma molto difficili anche eh, da fare. Eh, nulla da dire, la graduatoria è quella che vedete prima, quello che emerge è questo, in tutti gli aspetti considerati, nelle mie performance l'andamento è quello dell'altra volta, ma sempre con questa maggiore criticità, eh, diciamo, eh, segnalazione di Disaccordo da parte della componente femminile. Eh, addirittura anche quando andiamo su quegli item che erano molto elevati, tipo <coughs> l'organizzazione premia le persone capaci che si impegnano, che era intorno all'81%, anche qui la componente femminile è più critica, addirittura quasi arriva all'83%. Eh, lo stesso per eh, l'altro item che avevamo visto prima sulle eh, verifiche intermedie. Questo a mio avviso, proprio questa differenza segnala proprio la eh, maggior sofferenza in qualche modo, perché l'ultimo se volete è un dato abbastanza oggettivo. Vengono fatte o non vengono fatte? Sembra che non siano fatte, ma il non essere fatte è percepito in maniera più critica dalla componente femminile. A mio avviso, ma ovviamente lo lascio poi a, eh, a chi ha risposto, anche per, è un segnale di quella sofferenza maggiore che poi ritroviamo un po' in tutto, quindi una sensazione di penalizzazione un po' generalizzata, che emerge meglio, ma è importante da segnalare, eh, da parte della componente femminile nulla uh, di nuovo da dire sostanzialmente vediamo sulle sedi di afferenza qui probabilmente gioca anche la uh, composizione per genere delle sedi di appartenenza e delle, uh, delle strutture dei dipartimenti che sono in verde, e dell'amministrazione centrale anche qui il quadro è costante l amministrazione centrale segnala un maggiore disaccordo, meno accentuato che nel caso precedente, eh, però eh, diciamo, questo è sostanzialmente per, eh, per tutti gli aspetti, anche eh, più critici, con addirittura un'accentuazione sulla eh, capacità di eh, riconoscere le persone. critico però la distanza diciamo, aumenta eh, abbastanza di quasi 6 punti percentuali tra queste due quantità. In questo caso conferma un po' quell'ipotesi, di la differenza è eh? il fatto che sia leggermente meno l'amministrazione centrale, mi pare che possa significare poco, però mi conferma un pochino quell'ipotesi di prima nel caso della differenze di genere che invece confermavano anche in quel caso, questo dato se volete è un po' più oggettivo, eh, una maggior volontà di esprimere la propria... Ecco, diciamo mettiamola così. Eh, il mio responsabile di equità eh, lo possiamo saltare perché non è nulla di nuovo. Eh, area contrattuale, tecnica, amministrativa, altro, quello che potevamo individuare e altro sostanzialmente vuol dire quel poco di personale sanitario che dipende eh, dall'amministrazione dall e eh, l'area. Quindi eh, un po' più contenuta rispetto alle due, anche come numeri, ma come vedete è abbastanza vicina come comportamento, ma come si poteva aspettare alle valutazioni che viene data dall'area. Eh, anche qui, c'è una costante che è la maggior criticità dell'area amministrativa. In tutti gli item sono informato, condivido gli obiettivi, quanto riguarda la performance organizzativa, fermo restando che sì ci sono delle differenze ma le criticità sono uguali, si in un fronte, esatto, segnalano qualche difficoltà, vedete in fondo sull'organizzazione che premia, l'area amministrativa è particolarmente critica, forse è il caso in cui raggiungiamo i livelli più alti. Eh, nelle verifiche intermedie vedete che già ci siamo un po' più riallineati sempre rispetto al genere e anche questo si ha dall'80% 79,7% all'81% eh, dell'area amministrativa eh, che è leggermente più fritto. Eh, prima di chiudere eh, volevo solo eh, dire due cose diciamo di a, a modo di conclusione in qualche modo e, eh, riprendendo anche qualcosa che veniva detto prima eh, credo che eh, questa cosa della trasparenza oltre ad avere quegli effetti positivi di cui ha parlato il direttore generale in termini di eh, efficienza, efficacia di eh, correttezza e trasparenza rispetto all'esterno eh, sia anche qualcosa che deve nascere all'interno di una condivisione del personale, degli studenti, come richiamava anche Leonardo, di tutta la comunità che si riconosce e è come dire, consapevole che eh, quanto si sta facendo è, eh, diventa patrimonio di tutti quanti, non solo in termini di conoscenza del modo con cui sono io valutato, ma anche come eh, disponibilità di informazioni e di conoscenze da parte di tutti gli operatori interni del, <coughs> dell'Ateneo, ma anche rispetto all'esterno. Quindi questa eh, diciamo anche funzione pedagogica che è necessario sviluppare affinché la trasparenza diventi un motore di... Eh, unità all'interno di un'istituzione, eh, credo che sia una cosa da perseguire, come dicevo all'inizio, non solo con iniziative di questo genere, che sono sicuramente fondamentali, credo che la gente è aumentata addirittura, eh, e quindi mi pare veramente importante questo, ma anche con iniziative promosse dalle eh, sedi periferiche, dall'amministrazione dall centrale, di verifica di monitoraggio, di condivisione di quello che sta succedendo e di quello che si sta modificando all'interno dell'amministrazione. Grazie. Sì, sì, no, poi tanto li presento io. Ringrazio... Giulio, il del, Giulio Bellini, il presidente del nucleo di valutazione, un'altra riflessione che faccio mia alla fine anche del suo intervento e dei dati rispetto al benessere organizzativo è che probabilmente ehm, abbiamo detto eh, trasparenza accreditamento, trasparenza partecipazione e forse trasparenza ancora di più al nostro interno deve significare anche comunicazione perché probabilmente Alcuni di quei dati non particolarmente positivi derivano anche da una carenza informativa, diciamo così, eh, del, dei vertici, del, di, di tutti i responsabili degli uffici nei confronti del personale, magari il coinvolgimento va ricercato non solo all'inizio ma anche in itinere come monitoraggio appunto in itinere dei risultati conseguiti, delle azioni correttive e quant'altro. Quindi un, un impegno, uno stimolo a me e eh, credo a tutti, alla componente dirigenziale, a tutti i vertici dell'Ateneo a comunicare maggiormente, eh, poi un po' con tutte le, le forme che vogliamo, anche eh, telematiche, comunicare di più meglio e di più sicuramente sul, sulle iniziative intraprese da parte dell'Ateneo con l'intervento del, del professor Ghe